Eccoci in gara ragazzi Tutto pronto al foro verde E là, Niente non ce la fanno a, a non darmi Le botte Prima di partire Attenzione che qua Sicuramente si uccideranno uh, uh, uh, uh. Mamma mia Che sorpasso ragazzi E qui il pelo sullo stomaco ce l'ho veramente per controllarla, guarda che bella sta Pagani, zonda, reazione in progressione, vai, spacca tutto, l'attacco all'interno, il Fabri passa, adesso c'è la 9 18 Spider se non sbaglio, sì, Attaccata, se entro, però vado ad attaccarlo, quindi bisogna evitare. Proviamo a incrociare, e passa il Fabbri, via 800 cavalli a terra, ma è sempre qua. Guardatelo. Mamma mia, che bella sta macchina, ragazzi! Mamma. Mia restiamo un po concentrati, <coughs> sembra che è la 570L questa qua, meccano. non vorrei dire cavolate ragazzi, eventualmente mi, mi potete lasciare un commento con le correzioni e magari mi cazziate come fa Andrea, intanto ringrazio Nix Nixos Vincenzo che mi ha passato la beta 0.94 della custom force feedback piano attacco all'interno e adesso andiamo a prendere la Ferrari Sì, sì, quella è una, è una la Ferrari bianca siamo al secondo giro abbiamo fatto una partenza non troppo male dopo che abbiamo comunque preso una botta dalla IA e ragazzi però vi assicuro che 800 cavalli senza nessun tipo di controllo anche uno può accelerare come vuole poi quando parte per frenarla Questa tonnellata E2 Di pura meraviglia Pagani ragazzi mamma mia Senti che suono guarda Ma poi la cosa incredibile Non so se sono le cuffie Ma si sente il motore dietro E questo dà un'immersione ancora più totale E va forte la Ferrari lì davanti però eh mi sa che devo allungare le staccate uh Oh oh oh. La, la, la, la, la. Mamma mia ragazzi è godurio oh. Mamma mia! Cioè la Ferrari è eh, quel motore lì. Fa delle partenze, delle ripartenze, in uscita di curva. Io non è che posso scaricare tutti sti 800 cavalli? Proviamo a incrociare. Anche qui, ciao, bella! Ah! Niente! Eh, mi deve dare sempre la botta! Vai ragazzi terzo giro primi Comunque ragazzi vi tenete solo l'ABS Cavate via tutto quello che è. Aiuti Andate qua fate scaldare le gomme E la testate magari con Il force feedback personalizzato di Nixos E sentite esattamente quello che succede e vi divertite da matti se vi piacciono questo tipo di auto Complicate da guidare E se poi fate una Bella garetta Magari perché no in VR è stradivertente Ciao saluto il pubblico Qui bisogna essere prudenti Attaccare il cordolo Attenzione Si parzializza di seconda Troppo lungo il fabbri pensare che una volta questi movimenti di testa non potevo farli e mi sentivo male l'abitudine oh, mamma mia che mostro ragazzi Waira bc mostro spettacolare l'interno ragazzi è micidiale fatto molto bene si ha la sensazione di essere veramente in macchina diciamo che le dimensioni c'è cioè, uh, come spiegarvi Sì, le dimensioni dell'auto all'interno dell'abitacolo fanno sembrano vere, a differenza di un po di race room che sembrano dei camion sono troppo grossi un po' come succede con Assetto Corsa che è fatto molto molto bene anche se il dettaglio grafico è un perino all'isotto di Project Cars 2, ma questo è un altro discorso, intanto ultimo giro per Fabriz su questa Paganica era BC sul circuito di Le Mans, circuito Bugatti, cerchiamo di fare un giro pulito intanto quello che sentite sono le crocchette che sicuramente mia moglie sta preparando per i cani, non importa, fa parte del live, intanto questo è un canale tra amici e noi Bellissima quest'auto ragazzi, veramente bellissima, io ve la straconsiglio, testatela, fate gare con questa macchina perché è complicata da guidare se togliete tutti gli aiuti, però quando riuscite a domarla, a domare questi 800 cavalli vi danno soddisfazione, soprattutto quando riuscite a vincere una gara con una IA impostata a un certo livello, fa davvero davvero piacere, è una goduria pazzesca e ve la straconsiglio e quindi io terminerei il video qui ragazzi ringraziandovi ancora una volta per avermi seguito non esitate a lasciare un like se il video vi è piaciuto a lasciare un commento se vi va e perché no iscrivetevi al canale tanto è gratuito e eh, non esitate a eh, attivare la cam campanellina per essere campanellina per essere avvisati quando eh, pubblico un video, così sarete notificati, io ragazzi vi ringrazio tantissimo ancora una volta per avermi seguito. spero che questa serie di eh, prove auto da pelo sullo stomaco vi piaccia, un abbraccio a tutti, ci vediamo pro al prossimo video, da Fabrice è tutto, ciao!